Sì, eh, la vicenda, cerco di riassumerla, è la seguente. Eh, a fronte di una sentenza del Tar che ha eh, riconosciuto il diritto dell'arcipelago delle parole, gli librai, che avevano diverse postazioni su tutto il territorio di Roma, tra cui anche a Via delle Muratte, l'amministrazione, quindi l'assessorato e il Dipartimento si sono attivati per l'identificazione dei posteggi di cui, se non ricordo male, tra i 10 e i 12 dovrebbero risiedere in via delle Muratte, con un banco tipo approvato dalla sovrintendenza, quindi l'iter è in corso d'opera, sono state fornite le mappe con le tipologie dei banchi che devono essere fatti in un certo modo, quindi approvato dalla sovrintendenza, e manca l'assenso del primo municipio. Eh, quindi l'assessorato sta attendendo da parte del primo municipio l'assenso per la parte delle via, di via delle muratte. Eh, credo che ci sia una divergenza d'opinioni in merito alla utilità di questa tipologia di posteggi, che non sono posteggi eh, diciamo di vestiario, ma parliamo di, di cultura, parliamo di libri, parliamo di, di qualcosa che in quel contesto come dire, non suonava, anzi forse era un un coordinato con la città, con il luogo, piuttosto che vedere oggi statue viventi, bombolettari e il caos fatto persona, quindi noi stiamo proseguendo in quest'iter... Quindi eh, a nostro avviso cioè, noi ci asterremo sulla mozione perché la mozione eh, interviene su una, una vicenda che è già risolta e già sta andando avanti, insomma, cioè, manca solo l'assenso dal primo municipio. Siamo favorevoli a trattare il tema in commissione se volete chiamando il primo municipio a rispondere in merito alle perplessità, se ne ha, in merito alla concessione di questi posteggi. Grazie.